Bravo! Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix! E Marco007! In breve! Yeah. In questa parte abbiamo finito tutti gli spiriti sulla mappa principale, tranne quelli forti, quelli forti, più forti. E ora iniziamo nel primo portale, Smettila, Marco! Veramente nella prima parte della mappa, infatti un attimo, no un attimo, ok, di nuovo questo. Cos'hai fatto? Niente. Perché allora non ha salvato? Personale del fidante? Ha salvato. Sì, certo, ha salvato. Cioè, è inutile che salva. Quella è cioè, l'ultima cosa che abbiamo fatto. Un attimo. Un attimo. Un attimo. E mm, vedi che quel baule sta aperto? Metti sl. SL L Prova! No, ah, non beh, proviamo a fare nulla, andiamo Ok, eccoci qua. Primo portale. Primo Dundegion. E farlo io, no. No. devo farlo io? Primide, no, devo farlo io. No, devo Contro farlo io. Controlla il nome. Sconfiggi un intero esercito. Di Mr. Game Watch. Primidi. Controlla il nome prima. No, no, tocca, tocca a me. me. No, tocca to me. No, no, tocca a me. No, vuol dire che l'ultima battaglia dire che tocca a me. No. me. No, tu to no. no. mi tocca a me. No. sì. No. Marco. Sì. Non faccio niente, ti prego, no, dai! Sì. Beh, la prossima la faccio io. Anzi no! Sì. <ride> dai! Gli spiriti non li devi cambiare, lascia così! Fammi cambiare il nome. E passare. fammi stai fermo, mio dio! che personaggio vuoi? Casuale, mettimi il nome giusto! E cambia il joycon <ride> La squadra. Ho <ride> sbagliato. Stupio. Stupio. Veramente. Sei un primide, potrei persino usare Olimar e vincerei. Mica mm. sono primi di veri. Eh? Sono dei mister Game Watch. Lascia così, non. È solo sconfiggere l'intero esercito. Ah. E sono più forti di quanto non ero più. Come no? Comunque intendevo che i primi devil, No, il Pokémon. è un Pokémon, è uno spirito, è davvero. schifoso. Intanto stai morendo. no vedi, sei morto. Ciao Marco. Ciao Marco. Ciao Marco. Pikachu. Ciao Marco! Ciao Marco! Ah oh, no, sono Marco! Ii <ride> Adesso Sblocchiamo due via che bello i vivi i vivi I. i vivi. Due vi vivi. prima... No, non sblocchiamo nessuna via. E cos'è quel due allora? Dobbiamo attivare il pulsante 2 Madonna. Però lo attiviamo il pulsante 1 Da qua possiamo andare? No, c'è il pulsante 1 che lo devi attivare sta Prima andiamo qua sopra lì. No, sta, sta scritto Prima lì Prima andiamo Vediamo 1. qua allora 1 e 1 Attivalo Non mi serve il tuo aiuto per, per capirlo CRARPIL <ride> Si Se attivato un altro pulsante <ride> non si <ride> attiva l'altro eh? se si è, si è attivato un, un pulsante l'altro si disattiva Perché dovrebbe qua che cos'è? non capito è il pulsante 2 ah, allora ci andiamo dopo prima finiamo tutti di uno quindi andiamo qua su vediamo qui che cosa c'è quello è un, uno spirito forte uh sperabilità vediamo questo spirito forte dottor willy La che leggenda. ci vuole? Ma scusa ma c'è di nuovo Boh, Poligon, gli assistenti a Parliano come avverseglio. Non c'è tu Willy. Sì. L'abbiamo già incontrato. Boh va. Vai, vai. Sì, va bene, <ride> sì, sì. E Mavio sì, allora. Mavio! Mavio! Hai, hai letto il le condizio? Sì che l'ho letto. Gli assistenti appariano con essere. Nuovo... Oh no, perché non hai messo la cosa assistente? Non, allora. non mi serve. E mm. soltanto questo tizio qua, vedi? Non potevo mettere il Porigon nella Pokémon. Guarda lì qua. Mi pulizzano due contro uno. Prenditi questo, prendi. Mi sentivo... E' visto, è ridanneggiato mentre facevi. Sì, l'ho visto, ma non è una novità. Vai avanti. Bomba, Che non è bomberman, È un po' lì. Lui, bomba... Gli attacchi fuori... Il nemico sarà più possibile. Ok. Energy. Lui. Energy lui bomba il suo uomo energia e... energia lo so sto cercando sta lì sta lì eh, che sta lì ce n'è pure un altro vabbè uso quello che mi aumenta la forza non va bene Marco non va bene in questo no. modo ci fai perdere sia tempo che denaro già fatti l'avevo già visto non la spoilerare però Pronti? Via! Ah, pensavo quasi... Fosse... Ma mi sa che siamo tutti i maxi qua. Buonanotte. No, non siete tutti i maxi, siete tutti della grandezza normale. A me sono morti tutti i maxi. No. Cosa sta succedendo? Vittoria! Che sta succedendo? Sono morti. No, Se fosse sei tipo... maxi la voce sarebbe più grave e cosa lo sai? allora mi sa che è come Lucario no. che è, hanno solo ingrandito le, le dimensioni mm. duo Duor. ah energia solamente la spalpe potente il boss nemico. di super spazio nemico sì. diventerà max allora lui è così e io sono così no sei allora, dov'è? se c'è spada tu sei scudo energia sei spada tu sei scudo hai sbagliato sei debole sono scudo non sei scudo, sono scudo. sei presa sono longs sei Pokémon Gun! gun devi. devi rinunciare a qualcuno Marco, Marco, Marco. Esclimbers, max. No, non sono Max. No, sono solo un po' più grandi e no. Sono. sono Dynamax. No, perché... perché ho preso la pistola che fa schifo. Sono Dynamax. Dynamax Esclimers. Sì, vabbè, oh! Che stupido! Ah, io sono stupido, certo! Mo volevo provare come te la cavi tu Kirby eh grazie Kirby eh. allora metto casuale cambia no e eh, dai un... metto un altro personaggio no dai non serve tanto poi appoggio sempre come giocatore non mi interessa lui. ti mostro che sono più bravo di, me, di te di io me. Me, metto pure Donkey Kong ecco no, no. così eh, vediamo no. se muoiono lo piccolo non hai mai usato invitato una volta non è vero semmai una volta l'hai usato per un po' è stato il mio main perché spammavo spammavo sì, sì, sì. caricamento del sì, pugno affossamento e poi si sì, si sì. Stoccato il maschio, credo. In realtà non gli ha toccato ancora nessun pv. Ecco, ora gli è, è fatto un po' di danno. Stavano ancora a 150 per tutto il tempo. Forte, forti. forte. forte. Io ho ucciso i maschio. Vittoria! Ah, no. <ride> <ride> ah sì? Non sono ah, sì. Forse sono caduto, che cosa vuoi da me? e tu thing. mi prendi in giro, oh, non puoi fare meglio di me ti credi meglio di me? Sì. <ride> ok mm. <ride> cos'è un revolver o slot? Beneno. Metal Gear Solid 3 Beneno chi di che serie viene? Terreno elettrificato. terreno elettrificato Ok. In Africa. Ah. You must just resist eh, sì, con quale accento, con quale tono? You must just resist. Resist. Sparaccino me! Non hai messo il S tuo sparacino? Sì che ho messo il mio. Ah, è vero che non lo bastare mai. Questo è quello di mettervi al solito però senza. Cioè, no. le rovine. Cioè, ma è stupida questa cosa, non sono messi le rovine e poi in sfondo lo scenario vero. Sì, l'ho calpestato, non ci credo. Che schifo Quanti poi? È impossibile vero se battagliare senza il coso di terreno elettrico Probabilmente questo spirito è proprio terreno elettrico Non penso Vieni qui Devo continuare a fare quella mossa per forza. Bombi. E Non lo devo scoprire. Con solo 29%. E quindi il mio nome? Cos'è? Hai lasciato Marco007. Ok, ora che facciamo? Fermi. Okay. Ora si va al punto 102 e le, le abilità che abilità oh ah. quelle abilità no. quelle no. Le, le, le sfere abilità quelle mi stiamo ancora risparmiando oh, qualche serve, serve. Ah. ah lo spirito ok non lo ricordavo Oh aspetta que aspetta, aspetta. quello cos'è? Uno lo spirito guardiamo quello questo Robo... sopra è un altro spirito oh, e si azionano prima Va. noi possiamo ancora azionare tutti le... uh... sì. Poi... sconfigge il personaggio principale per vincere l'energia e... okay. quindi due energie e uno pugli sbagliato. Sì, certo, usa il mio nome. Tu hai stato il mio. Mica l'ho fatto apposta. e manco io. Ragazza Ricky. Non... Mi sembrava ovvio. Quanto è scarso. Sì, appunto. Non persino per per paura che fosse forte. Vittoria! Vittoria è Gianfranca. Vittoria, lo sai che è un nome femminile? Lo so. Attiva. Mm. Tu hai detto prima che attiviamo tutti. Vediamo allora sempre regina oppure 9 volte e 18 volte. Allora queste cose sono 9 volte e l'altro 18 No <ride> Che lì Quella 9 volte nel senso che quella ha 9 anni e poi c'è 18 volte che ha 18 Eh sì anni. Tu, hai tu hai detto 9 volte e 18 Ma eh, mi sì. sono confuso Dio. No, il contrario comunque. Quello con più numeri è, è più piccolo. No, no. Sì, non è la, la, la mamma si chiama 5 volte. e La mamma di questi due si chiama 5 volte. Non hai visto, visto che sulla maglietta quello là c'aveva 18? Quello grande? Andiamo. Che fai? Perché? Vediamo? Ah. Ok. Potenziamo questo, se si può. È al massimo. E no. niente. Uno no, spirito leggermente più forte. Vabbè, è il più forte che abbiamo. Che fai? Stai fermo. Scusa. Allora non capisco il se scelgo quei nomi. Siamo il puff. pure loro hanno questo? Madonna. no lo devo prendere io lo devo prendere io pure loro hanno questo non ci credo. qui oh, va oh il tizio là Cherry sì. eh, loro ce l'abbiamo cioè, no. lo spingono scia... che... sci... sci... sci... peccato continuare Marco magari stai zitto e eh? mi fai concentrare che stai sempre a parlare sembra un forte Peccato, la mia. porca cosa? Sì, vediamo come recuperi adesso. Bravo. Ma ho fatto. So, so, so eh, perché bello, ho sbagliato il collo. No, no. Los. E come. No, no, no, no, no, no. Ti puoi salvare! Lo so, come è sto cercando. Come ti liberi tu? Speccato! Bravo! Dammi libero! No! Hai ucciso il terzo! Io sapevo che fare la schivata era utile per oh. <ride> Ah, no, non posso morire così! Ma, ma guarda! Ma cosa? No, no, fermo, prova a liberarti! Sì. No. È impossibile perché? liberarsi! Hai ucciso il suo. Ma cosa? schivata? si! Sì. ok ho pigliato io! si, non sì, lo schiva, non ci pensi? no, alleluia! e me ok, questa è perfetta sopra la buona addio allo strumento e si cavallo. no, buia! schivata oh, perfetto due anni ce l'ho fatta finalmente mio via. facciamo il prossimo e poi basta non oh, è troppo difficile oh. Cambiare spirito, combattente. Perché? Perché stai in svantaggio. Mattia. <laughs> Io <Vieno> ero scollegato nessuno. <laughs> al no. Allora, perché sei in svantaggio? Ho visto no, lo Ridley, yes DK! Pronti. Eh, non... eh sì, era eh. pazzi adesso. Vai, aspetta, carica il pugno, carica il al bordo. No, non così. Dovevi spingerlo al bordo. Camminando. <ride> Mi ho dato uno schiaffo al piede del bordo. Sembra giusto. <ride> ok, con questo abbiamo allora, finito Allora, fammi vedere un secondo le abilità, se abbiamo nulla. Sì, abbiamo finito la scheda SD, persino Quindi no, lì. Basta. Sì. Cosa? Abbiamo finito a scrivere SD. Ciao.